Siamo qui con Schiavone del direttivo di Asgi. La situazione in Italia per quanto riguarda l'immigrazione diventa sempre più complicata. Ci, sappiamo che ci sono state delle riammissioni formali a Trieste che sono state giudicate illecite dal Tribunale di Roma. Sappiamo che esistono tutta una serie di problemi con le navi quarantena, soprattutto per quanto riguarda i tunisini. Sappiamo che ci sono molti tunisini minori non accompagnati all'interno delle navi quarantena. Sappiamo che c'è stat stato un caso al CPR di Potenza eh, dove è stato internato un ragazzo minore, quindi contravvenendo alle normative. Che cosa possiamo dire sul eh, diritto alla richiesta d'asilo dei migranti in Italia? Ma innanzitutto eh, Il diritto d'asilo è in una fase di attacco in tutto il mondo e in Europa, in maniera particolare. Quindi è chiaro che non può godere di buona salute in Italia, <ride> del tutto evidente. Siamo in un momento nella qua, nel quale questo diritto e comincia a essere diciamo, eh, espressamente negato, nel senso che è sempre stato diciamo, calpestato, è sempre stato diciamo, poco rispettato, eh, si è sempre, è sempre stato aggirato eh, con normative sempre più restrittive. Però quello che caratterizza il momento eh, storico che, vi che, che viviamo è un vero e proprio salto ideologico. È un vero proprio salto ideologico perché eh, soprattutto nella rotta balcanica, lo si vede molto bene, eh, però anche in altri contesti, ma quello è un contesto diciamo, di una, come dire, che restituisce le cose con una chiarezza eh? devo dire del tutto particolare, Uh, gli Stati addirittura uh, hanno messo in atto delle, delle vere e proprie strategie per impedire l'accesso alle persone, per negare il diritto d'asilo, per fare respingimenti per l'appunto illegali e anche rivendicarli, perché le riammissioni informali non sono state nient'altro che una rivendicazione ideologica di un respingimento proibito, che è proibito dalla legge. Eh, la differenza fra gli anni, passa, anni passati e le vicende triste del 2020 sono state queste, cioè che nel passato i respingimenti si, si negava ci fossero. Nel 2020 si sono organizzati cercando di rivendicarli come legali. Questo, eh, pochi hanno notato eh, questo cambio, hm, questo cambio che è però un cambio drammatico, eh? sia per l'efficienza, poi per i numeri con cui sono queste, questi espingimenti sono avvenuti, ma anche per questo cambio di passo, questo tentativo di sovvertire le leggi internazionali, le leggi in materia di asilo e sostituirle con una, diciamo, con una sorta di nuova legalità illegale in sostanza. Grazie.